Zombie Apocalypse. allora, ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video. Dei tutti i prodotti finiti. È una valanga, ma non tanto perché sono pochini. Ma questo è questo vi pigliate. Allora, questa è la bustina cominciamo subito allora questo è mantovani mantovani è molto buono e bagno schiuma bagno dolce scusate ipoallergenico neutro termoprotettivo con vitamina e e collagene vegetale extra nutrimento latte extra nutrimento vabbè latte e mandorla e 500 ml di prodotto per un paio di 12 mesi eccolo qua vedete Ciao. Questo è Mantovani, questo mi è piaciuto e ah, ragazze non potete capire: è un paradiso questo per me, è veramente molto buono e mi aiuta, soprattutto per quanto riguarda la, la, la detersione del mio corpo e per lavarmi proprio a fondo. Non dico che deve solo profumare, però se non fa la schiuma, io non sono contenta, non mi sento lavata. Dovrò dire come te, Witch, posizione di bellezza, ovvero Caterina niente poi un altro prodotto che ho terminato ma anche questo non mi ha fatto e mi è piaciuto però boh, comunque è questo qui questo della vidal e questo è imperial orchidea avvolgente vabbè questo non ce n'è più niente orchidea imperiale body wash 500 ml anche questo vedete Ciao e anche questo non è malaccio per niente quindi top come questa questo a tutti gli effetti ho notato che batte il Vidal quindi è diventato questo il mio più preferito più non si può dire però beh. nulla allora questo lo metto lo metto di qua beh. poi ultimo ma non per importanza ultimi due, se non ce ne altri sì, ce ne altri questi li metto qua allora, per lavarmi legge generale, dentifricio che dovevo messo, eccolo qua, dentifricio della eh, Biorepair. Anche questo non è male, però eh, preferisco di più il eh, Sensodyne, perché il Sensodyne non è male per niente. Prima di tutto il Sensodyne mi aiuta inerente alla eh, sensibilità gengivale, ma anche più, del dente. Perché quando sono stata operata a denti per carità di Dio non vi dico quanto ho sofferto. Quindi vabbè. Sì, mi hanno addormentata operandomi, però non dico proprio solo la bocca, ma tutto il resto del corpo, perché io no, ho delle patologie che non sto qua a entrare nei dettagli, però vabbè. white, fresh, top, fantastico! Non mi fa impazzire, ma meglio di nulla è pulisce bene la bocca in generale ce n'è un goccio ma vabbè chi se ne frega vedete un goccino allora un, altro, un ultimo e poi vi lascio andare fructise attivi di, attivi di frutti fortificanti antiforfora shampoo fortificante 2 in 1 libera dalla forfora e zinco piri, piritone scusate ma io leggo male comunque vabbè, piritione tè verde, più tè verde, questo qua, vedete, al garnier, sì, piritione, vabbè, sciampete, non so manco io come capo, leggo, però ci siamo capiti, che profumazione, ragazzi, è fantastica, questo non è male per niente, vedete che buono, aspetta, mi vedete, si sta registrando, si sta registrando, volevo evitare altre, brutte cose, brutte conseguenze della registrazione, comunque sì, sì mi è piaciuto, lavava bene il capello e eh, sentivo come uh, uh, uh. avete capito quando il capello fa uno strano strato di rumore come se avete lavato i piatti? quel tipo di rumore la fa il mio capello perfetto, quindi vuol dire che lava bene il capello, fa una schiuma be bella abbondante però quando risciacquate, io risciacquo vi consiglio abbondantemente, come vi ho detto in altri video, conto fino a bravissimi, fino a 60 perché a me quando devo lavare per due volte i capelli e fare due saponate, della, della stessa cosa, della stessa sapone, cioè che sapone? Vabbè, shampoo perché è uno shampoo questo faccio due saponate e poi mi risciacquo il tutto e ho finito altra cosa dirvi eh, fi, sempre fino alla 60 per due volte poi un'altra seconda risciacquata poi applico il balsamo naturalmente dopo la maschera del, del, della testa e da, del, del, del balsamo applico, applico o questo o di un altro tipo che è il vive, l'oreal molto buono, mi piace tanto mm, poi questo lo metto qui bene ragazze allora ce n'è altro qui? no questa è la busta, non so cosa si percepisce però questa è la busta, butto, butto per terra e niente, io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo in prossimo nuovo video, mettete un bel like di supporto, un commentino sempre nella sezione commentini e ovviamente non me linciate se, non, se vedete prodotti che non usate voi o che non conoscete, ma dubito che non conoscete il mantovani ho questi due prodotti, fatemi sapere quali utilizzate a ah, proposito, mi sto trovando bene con aspettate, con questo qua questo burro cacao che vi ho detto in un altro video della Maybelline, l'ho quasi terminato ma è top mm -hmm. niente, ciao ragazzi, a presto, un bacio aspettate un attimo che metto tutto a posto perché tanto poi andrò a cestinare e appena posso andrò anche a buttare la plastica perché non ci ho pensato prima di buttare la plastica oggi? Boh, vabbè, dopo fare il video oggi è abbastanza, pazienza e che dire io intanto se non riesco a fare, no qua non posso perché non ho spazio allora siete appoggiati sopra un eh, mobietto, ora muovermi. a muovervi troppo, Ok, vabbè niente ragazzi. Io... Sto ferma così, basta, ci vediamo al prossimo video, ciao.